Ignazio Moser innamorato di Cecilia. Ecco cosa farà dopo il GF. Ignazio Moser al grande fratello VIP rivela che presenterà a Cecilia Rodriguez a sua madre. Ignazio Moser al grande fratello VIP si è mostrato convinto del fatto che Cecilia Rodriguez piacerà a sua madre. Il ciclista Durante una conversazione con Cristiano Malgioglio, si è detto sicuro di questa cosa. Il paroliere ha cercato di capire quando Ignazio porterà a Cecilia a conoscere sua mamma. Il Moser si è mostrato dubbioso, ammettendo non sapere esattamente quando sarà il momento giusto. Eppure sa già che sua madre Cecilia potrebbero andare daccordo. Forse la situazione non è proprio come Ignazio immagina. Infatti, da alcune rivelazioni fatte da Francesco Moser, si era percepito che la donna non guarda più neppure il programma, dopo la nascita della storia d'amore di Ignazio con la Rodriguez. Forse i due genitori avranno cambiato idea, ma intanto il concorrente appare convinto del suo pensiero. Ignazio ammette che la cosa che più gli piace di Cecilia è la sua semplicità. Proprio questo dettaglio, secondo Moser, potrebbe piacere a sua madre. Nel frattempo, Ignazio spera che la Rodriguez sia fuori pronta a iniziare una nuova vita insieme a lui. Dopo il grande fratello Vip, Ignazio Moser non si trasferirà a Milano. Quando la porterai da tua mamma? E' questa è la domanda che Malgioglio pone a Ignazio. Quest'ultimo, però, ammette di non sapere quale sarà il momento giusto. Ed ecco che Cristiano gli chiede se, secondo lui, Cecilia potrebbe andare a genio a sua madre. Sì, tanto quasi tutto quello che piace a me, piace anche a lei. Quasi una garanzia. Il giovane Moser è sicuro di ciò, comunque non vedo perché non dovrebbe piacerle. Poi è una molto semplice anche se fa parte di questo mondo. Intanto, Malgioglio pensa bene a chiedere a Ignazio se, una volta uscito dalla reality, si trasferirà a Milano. Ma non so se mi trasferirò, sarò sicuramente più spesso a Milano. Ignazio Moser e le dolci parole per Cecilia Rodriguez. Durante gli ultimi giorni, Malgioglio ammette di aver visto Ignazio più moscio. Il giovane Moser rivela di essere triste perché non è più in casa Cecilia. Spero ci guardi ogni tanto, quando non ha nulla a fare. Malgioglio, a questo punto, gli chiede cosa direbbe alla Rodriguez in questo momento. Le direi che deve fare la brava, aspettarmi e che mi manca. Il Moser può stare tranquillo. Cecilia a Verissimo si è mostrata sicura di questa storia d'amore.